Città. e eh, come le città stato greche eh, erano, potevano essere anche nemiche, ma tendenzialmente erano amiche quando arrivavano i pericoli grossi, quando arriva il persiano Dario o il figlio peggiore serse se si uniscono e asfaltano i persiani. Poi verranno asfaltati dal fuoco dal nemico, questo magari ne parliamo dopo, perché ricordatevi che il fuoco nemico riferisce. Chi vi uccide sempre il fuoco nemico, sempre, fuoco, sempre. E i greci lo dimostrano, cosa che fatti fuori cioè da Alessandro Magno, il cui dottore era Aristotele. E poi vediamo chi era Aristotele la rete degli civili che si dovrebbe ispirare alla democrazia diretta svizzera. Gli svizzeri non sono a ma hanno lo strumento in natura, se è lo strumento, La maggioranza degli artiglieri hanno i canini come difesa, a punta. E le farli, hanno i canini come difesa. I nostri canini sono arrotondati non serve per mangiare la carne questo non lo dicono questo anche per, per collegarmi al fatto di saltare il pasto che igienisticamente è giusto 200 anni fa i medici igienisti americani dicevano le stesse cose mangiare prima tutto il corto il vegetarismo è stato parte del, della scienza medica parte, e povero che era pitagosto cioè tutti i tedolici i tedolici di a parte di storia. giornati che hanno permesso 200 anni fa di avere un elemento svizzero. Che cos'è il referendum svizzero? È un referendum legislativo che diventa legge senza quorum. Il 13 giugno loro voteranno per togliere al governo svizzero qualsiasi potere di lottare. ovviamente a tutti i massimo Sono gli stessi che invece il referendum moneta intera, quello per togliere il signoraggio bancario alle banche, alle banche commerciali e alla banca centrale, che sono riusciti a arrivare al 25%. Um, qui in sala c'è Pietro Lamarco che ha avuto l'idea di fare la lista civica a San Giuliano-Milanese tutta con punti anti um, Sì sì sì, lui ha avuto l'idea di fare un gruppo di Facebook, di raccattare nei gruppi Facebook di Covidioti di San Giuliano tutti i non-covidioti e di mettere in un stesso gruppo Facebook ehm, nascosto. Abbiamo fatto dei punti per la lista civica di San Giuliano-Milanese, che ci cioè piacerebbe venissero replicate da una cioè rete di liste civiche, ma indipendenti, indipendenti, non generalizzate, vi leggo solo il punto 38 per farvi capire la cifra di questa lista civica. Creazione di un gruppo di studio per l'istituzione del Tribunale da Repubblica di Partiti Politici del Parlamento Italiano, compreso il Partito Italiano dell'Aspre List, Meloni, che che che che e in particolare l'estrema Giuseppe Conte, sconfitto in tribunale dallo studente Marco De Luce nel primo anno, non c'era e Mario Villa Bertrani. Processi a parte, casi speciali come Roberto non speranza e Vincenzo non ci affiamma di un I processi verteranno sulla produzione normativa e addirittura atti amministrativi, sui e totalmente anticostituzionali, messi in atto con la valle di tutti i partiti presenti in Parlamento, che accettano prima un premio e una giurisprudenza in materia host. il Goldman Sachs molto volte del finito dall'ex Presidente della Repubblica Consider a un vila parista che se fosse diventato Presidente del Consiglio avrebbe venuto in Italia sulla conferenza di Goldman Sachs. Ci speriamo la denuncia finale del giorno giorni per dirvi questa è la vista civica. Non è che ci occupiamo solo di 30 di ciò che dà lavorano con i criteri, che sono ci sia straci. Volevo chiudere sul fatto di cos'è una democrazia e di cosa non è. Allora, la democrazia non è mai esistita nel mondo a parte, è a e ad Atene, anche a Spatta aveva la democrazia diretta, perché solo la democrazia è diretta è democrazia. L'Italia, con la sua costituzione che è fatta da parte costituente ritardati Uh, non è una democrazia, è, un oligarchia, è, un oligarchia, è un oligarchia, quando 900 persone comandano su 60.000 si chiama oligarchia gli svizzeri invece fanno le leggi, scrivono le leggi, i cittadini, l'1% di gente scrive una legge, va a referendum senza cuore e di quella cioè, è una democrazia diretta che si ispira da dire in manica e sparta eh, perché sono stati i in manica senza eccezione innanzitutto hanno permesso che l'esecutivo facesse il legislativo ma qualsiasi costituzionalista che l'esecutivo, fa l'esecutivo, il governo per il governo non fa le leggi, il legislativo fa le leggi e non fa altro, e il terzo potere giudiziario fa applica le leggi. Punto. Già qua siamo a diventare totale, ma la cosa più grave è che non hanno messo il quarto potere più importante, cioè la remissione della moneta creata dal nulla e accreditata invece che dedicata. Negli anni 70, 80, 90 arriverà a spiegare questo. Questa cosa molto banale, il signoraggio bancario. Poi vedrà la desidera nel 2007 di Tamburo che spiegherà bene il signoraggio bancario delle banche commerciali. Eh, altro motivo per cui i padri costituenti erano dei ritardati è che la Costituzione svizzera ci pisce in testa la nostra da ogni parte, tanto è vero che il referendum svizzero può cambiare anche la Costituzione. Vi ricordo che l'1% Film, scrive il, il quesito e, e non è il prediscito alla Mitterrand all dove il scrive qualche quesito o alla Grillina dove i dirigenti grillini scrivono il quesito volete che voi votare Draghi tanto bello bravo e buono che metterà legge su ambiente tutte queste varie cazzate col, sempre, col, col grande, con il con col garante proprio col piscina stradale col supermercato quest'ufficio ah, arriviamo alla sintesi questa è la mia proposta io ho 44 punti che sono ancora una bozza, diventeranno 60, ma l'indirizzo dei punti è questo quello che vi ho detto. Questo secondo me è l'unico modo di fare politica da polis Rete di liste civiche. Con gli occhi di media, nel senso, non, non con le palle sotto. Quando sono le elezioni a San Giuliano, ricordacelo? Eh, il presidente Tapparella le ha spostate a metà ottobre. <ride> quindi è un ok? Oppure è una